Non erano le montagne che ci dividevano, anzi, era proprio il discorso di essere a cavallo delle montagne che ci univa. Sapere che qualcuno è in difficoltà in montagna mobilita, nel senso che è una sorta di dovere comune, ecco, quello di intervenire. Come la solidarietà en mer Mediterranea, dont on parle beaucoup, perché qu'il y a beaucoup de morti. Ici, il y en a pas assez de morti. Ma un, C'est de trop. On a depuis à, à claveur jusqu'ici dans la neige. On monte sur les montagnes, on descend jusqu'ici. Bon, je pense que c'est ça qui a causé. On a beaucoup duré dans la neige. Le le essayer.